Salve, oggi voglio parlare un po' di questo sito che esiste da 8, 8 mesi all'incirca in cui ci sono molte tex texture vacche che potete scaricare per esempio potete cercare anche per quanto la volete, tipo una 16x, una 256x come si può vedere anche dal da solo la, la home ce ne sono un bel po' D oggi le pro, ne proveremo anche una, penso e vi ricordo però che non basta solo venire nel sito ma bisognerà anche andare nel, entrare nel loro discord qui è tipo come... Se, dopo... C'è cioè, eh, qua, texture pack, c'è una sezione per le texture pack dove ci sono tutte le, tutte le loro texture pack come una, diciamo, vetrina se, se si può dire così. E qua potrete vedere, perché c'è un po' di tutto della texture, tipo qua... Ti, ti fa vedere l'armatura la non so che cosa cambio di tanto di questa perché, perché non lo so non ne neanche provata mai tipo questa qua dice che l'ha fatta in un giorno solo si sta leggermente vantando anche secondo me è cioè, molto carina e quindi andiamo okay, per scaricarla eh, Basterà essere entrati nel loro, sì, nel loro Discord. Dopo avrete apri il link che sarà là oppure anche da qua. Però dovrete entrare nel Discord. Qua farete download pack. E dovre dovrete iscrivervi. Cioè da E dopo potete... Oppure basta solo anche solo aprire... La pagina e dopo ritornerò in questa e potete fare il download della pack come vedete ve la, ve la scaricherà e quindi andiamo a provarla in game e mettiamoci la pack che abbiamo appena installato ecco mettiamocela non sì, mettiamo che carichi con questa texture Secondo me sto guardandola così Cioè tipo la barra dell'inventario Tipo l'ameraldo secondo me, è giocarino, Cosa pack E direi che andiamo in partita Allora siamo nel solo questa. Mi piace molto quella... questa spada Intanto siamo in rosa Bello Questi un attimino un po' più diciamo un po' più verso il grigio mi, mi piace molto devo dire che non, che non mi dispiace per nulla tanto ci guardiamo questo letto poi, poi mi piace assai che no, che il loro Discord cioè, che nel loro Discord si parla, si parla solo di texture cioè, come... In, ta in tanti altri, diciamo, che... non se ne... non se ne tratta neanche, diciamo e questo Discord mi è piaciuto un bordello perché si parla solo di texture da dove? Ah, da sopra, non l'avevo visto. Intanto. E cerchiamo di stroire. Ah, lag! Ok, vabbè. Intanto ci siamo fatti. Tipo la fireball. Diciamo che è bella la scorsa fireball questo fireball non l'ho mai visto in nessuna pack e dove cacchio è non ce l'ho più lascia ho fatto una fine terribile intanto lì c'è il grigio Dai, andiamo qua sopra cerchiamo di riquillarlo facile e ci prendiamo un po' di gold mi piacciono anche gli utensili con anche la spada secondo me è molto carina intanto ci prendiamo una Gapol e ah, visto che ho 46 proviamo anche la fireball che mi sembra molto molto molto bella proviamo sì, si è tutta cioè diciamo che è tutto è tutto è in tutto per tutto bella questa pacca. e va perso una volta e andiamo vediamo quanto è dire 13 minuti io vi ricordo che io vi ricordo di entrare nel loro discord per, per avere le texture se volete texture prendete anche da loro cioè, non sono nessuno per dirvi di non farlo che lo farò anch'io sicuramente per altri content come questo e, oppure in cui provo le texture e io vi ricordo di entrare anche nel mio discord e seguirmi su youtube e attivare quella campanellina e mettere like a questo video per nuovi contenuti così grazie, vi voglio bene e ci vediamo in un prossimo video